Buongiorno a tutti e tutti. Allora, il pezzo che abbiamo sentito è stato composto da Mikhail Romanovich Bakaleinikov, abbiamo, abbiamo sentito la versione in, in russo, quindi la versione originale, Ah, et Anoch. La cosa più interessante è perché abbiamo scelto questo, questo pezzo per oggi, e la canzone è stata successivamente, ma pochi anni dopo, e, e, e, rielaborata è stata tradotta ricomposta in turco. Si chiama Hatr la Ricordati di me, caro amato, caro caro fidanzato fidanzata. e fidanzata, sarebbe il titolo in turco, composta da Muhlisse Sabatin e, e entrambi i compositori, uno in Russia e uno in Turchia, hanno proprio vissuto nello stesso periodo della loro vita. Sono stati contemporanei, però non si sono mai incontrate e non si sa come mai sono riusciti a ehm, sentirsi e eh, far diventare il, ehm, il pezzo turco-russo. Il pezzo parla dell'amata Margherita di Fehmi Bey, Fehmi Bey era il presidente all'epoca dell'impero ottomano sotto il, il sultano Abdul hamid Quindi è una, è una canzone molto interessante che ha due significati. Perché abbiamo scelto questo pezzo? Perché semplicemente eh, oggi parleremo del, della vittoria di, di, della Russia sul, sulla guerra del Nagorno-Karabakh. Quindi la Russia eh, non ha partecipato alla non guerra, non ha messo un uomo, non ha messo un aereo, minimamente non ha messo una zampa, però è tornata a casa con una vittoria netta chiara. Ovviamente eh, tra i vincitori nella storia, almeno in teoria, è passata anche la Turchia. Anche la Turchia. Sì, anzi, la maggioranza dei, degli analisti, dei, quelli, di quelli che si occupano di queste segrete cose geopolitiche, davano, eh, davano la Turchia come la, la grande vincitrice del, del, del tutto, appena finito, appena Aliyev faceva lo sbruffone eh, in tv prendendo in giro... Eh, sì, eh. Terribile quel discorso comunque, al di là di tutto quanto un presidente forse non dovrebbe proprio eh. comportarsi così. Un mm, bullo praticamente. Allora, eh, raccontiamo un po' come eh, sono andate le cose. Allora, il 9 posso... nove novembre eh, l'avanzata a Zera era molto potente alla fine ed era riuscito a ottenere circa 5-6 eh, paesine, tra virgolette, secondo le sanzioni del, delle, del Consiglio delle Nazioni Unite occupati dal, dall'Armenia. Okay? Queste sono le decisioni delle, delle Nazioni Unite, non, sono, eh, non, non si tratta del nostro parere. Il 9 novembre ormai l'avanzata a zera era molto forte, Fusuli, Gebrail, Zergilan, Kobalt, Shusha in parte e Handeki sono stati tutti presi e proprio occupati dal, dall'Azerbaijan. Il 10 novembre scatta l'accordo e c'è stato il fuoco. La cosa qua interessante, bisogna mettere questo punto secondo me, e ehm, il presidente armeno Pashinyan ha comunicato eh, con un post su, eh, facebook. su facebook tutto questo è un periodo strano il presidente, <ride> il presidente in gare degli Stati Uniti eh, fa la sua lotta su twitter viene bannato il presidente armeno annuncia il cessate il fuoco quindi non è pizza fake su facebook il... eh, e lo vanno a cercare in parlamento per legnare esatto e il ministro del tesoro turco si dimentica con un post su Instagram. Quindi io eh, sono arrivato abbastanza <ride> tra poco, qualcuno fa un colpo di stato su LinkedIn, forse non lo so. E comunque il 10 novembre eh, si ferma il stata il fuoco. E, mh, e cosa prevede questo molto mh, brevemente perché è un documento molto lungo. Comunque, tutti questi paesi eh, conquistati, tra virgolette, dall'Azerbaijan resteranno paesi a ok? Inoltre Kelbejar il 15 novembre, quindi qualche giorno fa, passerà sotto il controllo a zero, Ardan il 10 novembre passerà sotto il controllo a zero e Lachin il 1 dicembre sarà eh, in parte a zero. Lachin pr praticamente in poche parole eh, ci troviamo con Nagorno-Karabakh. E rimpicciolito e mangiato da tutte le parti dell'Azerbaijan ok sarà diviso in due nord e sud e in tutto il territorio soprattutto il lungo confine a zero armeno ci saranno checkpoint russi che sono già partiti soldati i mezzi russi verso questo territorio inoltre un piccolo pezzo la cinne di cui parlavamo prima il primo dicembre si sì, passerà sotto il controllo a zero ma questa zona montagnosa avrà anche un corridoio, un'autostrada un di 5-6 km, se non mi sbaglio, che sarà costruita da, um, dal, dalla Russia e, e sarà tutto sotto il controllo della Russia. E, questo pezzo qua, la CIN, sarà l'unico collegamento tra l'Azerbaigian e Nagorno-Karabakh. Forse non è l'unico, ma l'unico e decente, possiamo dire. Quindi, qua... E' assicurato eh, dai russi. Assolutamente, forse questo stradone sarà costruito anche dai russi, quindi qua è, sono due risultati netti chiari per il momento, prima di tutto la Russia è, sarà presente in una maniera immensa, molto capillare, due, è, tutti i territori conquistati dall'Azerbaijan resteranno a zero, quindi a perdere territorio è l'Armenia, okay? Poi qua possiamo andare anche a parlare degli errori del 2016, del 93, eccetera, eccetera, però forse eh, non è questa l'occasione, ma questo risultato a mio parere a, dal punto di vista politico è anche il frutto di una serie di errori fatti dal governo armeno a zero, ma di tutti altri anche componenti, esatto, sto per dire gruppo Minsk. Ricordiamoci che i co-presidenti sono anche gli Stati Uniti d'America e la Francia. ok? Um, Un'altra cosa interessante, che questo secondo me è il punto che ci porta alla Turchia, perché noi studiamo tutto in questa puntata dal punto di vista della Turchia, sarà costruita una, una strada lunga, il, con, lungo il confine ira, iraniano-armeno, comunque sul territorio armeno, che permetterà all'Azerbaijan di raggiungere la Repubblica Autonoma di Nachivan, che dall'altra parte, in realtà non è sul territorio a, a, a zero appunto, che sarebbe una sorta di cuscinetto in parte tra l'Armenia e la Turchia. Quindi questo percorso, era, era stato tanto desiderato da tutti i governi turchi, ma anche dall'Azerbaijan, alla fine sarà realizzato, sempre con la sorveglianza della Russia, probabilmente questo corridoio sarà costruito dalla, dalla Russia, ma stiamo di fronte a un cambiamento molto radicale. L'Azerbaijan, come se fosse un tunnel, avrà l'accesso... Eh, sul territorio Narcivan, che eh, Baku definisce il suo territorio, okay? lungo il confine iraniano, quindi taglierà proprio il collegamento dell'Iran del, dell con l'Armenia. La, e un piccolissimo pezzo del Narcivan tocca la Turchia, quindi la Turchia avrà la possibilità di aprire una dogana per accedere a Narcivan e indirettamente anche all'Azerbaijan. Questo potrebbe cambiare veramente il gioco sul territorio in futuro. Quindi la Turchia porta a casa, parlando del governo e della politica interna, una vera vittoria. Okay? E, mh, ovviamente consolida il suo rapporto con Mosca eh, al di là eh, al di fuori dei confini nazionali. La strada su Nacivan è una vittoria per la Turchia ottiene in pochi giorni, l'altro ieri ha ottenuto, l'autorizzazione dal Parlamento Nazionale per mandare soldati sul territorio del Nagorno-Karabakh. Ancora Putin non si capisce Putin se... Putin dice che no. Putin dice di no, anzi ogni giorno ci sono 4 o 5 esponenti del governo russo che dicono no, no, no, no. Però sembra che Ankara stia spingendo molto per ottenere anche un, un piccolo checkpoint in, in condivisione con i russi per poter, dire. Per poter mandare i russi a, a soldati. Anzi, in questi giorni i giornali mainstream allineati con con il governo centrale, ormai fanno la lista delle missioni militari turche presenti in 17 paesi nel mondo, anche Nagorno-Karabakh fa parte di questa lista. Quindi c'è una vittoria ultranazionalista adesso in, in Turchia, quindi sembra che Erdogan abbia incassato una, una, una, una, una, una vittoria. C'è un sacco di missioni all'estero che quindi costano un capitale. Certo, chi eh, se ne frega. Eh, risulta una, una vittoria in un paese con le pezze al culo. Certo. Vabbè, qua è il discorso molto lungo uh, e non è, molte, è, non è molto estraneo anche alla storia italiana, purtroppo questo è il pane che si vende molto facilmente, anche se il pane non si trova veramente nel mercato, però questo qua si vende è molto una, facilmente. C'era una vignetta di bombi vecchissima delle Stuntruppe, eh, che diceva che il comandante arrivava, c'era il pane e diceva «Cosa volete, cioccolato o carri armati?» Carri armati! Eh, e poi eh. si trovano i soldati che devono spalmare carri armati sul parco. Eh, okay. ecco. okay. okay. sì. Ma bene. questo è comunque, al di là di tutte le critiche che possiamo fare, Erdogan in un uh, incontro pubblico due anni fa, se non mi sbaglio, quando mh, qualcuno si è lamentato della situazione politica e economica, scusate, e lui ha, ha, si è permesso di rispondere in questo tono. Ma sapete quanto costa una munizione? Cioè Io investo sulle armi e questa è la mia scelta economica attuale, investo un sacco e ricavo dei soldi e questa è la nuova strada. E, e, cioè, in poche parole in realtà se vediamo anche i numeri in questi ultimi 5-6 anni veramente la scelta principale. E economica delle, di Ankara è quella di investire sulle armi suo genero, Bayraktar è il principale produttore dei droni armati e non armati che troviamo in Siria in Libia, in Somalia abbiamo, li abbiamo trovati al Nagorno-Karabakh ma per non parlare dei carri, dei, dei fucili eccetera sempre in produzione in collaborazione con gli italiani, tedeschi canadesi eccetera e questa è la, la scelta economica ormai. Dopo la, aver cementificato tutto il paese, distrutto tutto il sistema ecologico del paese, eh. adesso si va a casa degli altri e distruggere con i droni. Manca solo una piccola considerazione, un punto interrogativo: eh, con questo risultato, vediamo Ankara dipendere sempre di più da Mosca. Eh, quindi la domanda è veramente una vittoria oppure stiamo di fronte a un aumento sproporzionato della dipendenza di Ankara dalla Mosca? Questo vedremo dopo e eh, negli anni successivi a, che devono arrivare eh, come andranno le cose perché dopo il legame fortissimo economico, diplomatico, energetico la Turchia è sempre più legata alla Russia anche a livello militare e oltre confine nazionale. Quindi... Eh, però avevamo detto che Erdogan sta cercando in qualche modo anche di aprirsi una strada nel caso Biden riesca finalmente a entrare alla Casa Bianca per riprendere i rapporti diciamo, più seri che non quelli che può consentire Trump con gli Stati Uniti. Sì, e da un leader molto opportunista e pragmatico ovviamente possiamo aspettare qualsiasi decisione, o inizia a fare delle manovre a favore del, dell'amministrazione in arriva statunitense, oppure potrebbe mantenere la sua linea dura e essere la voce critica dentro la Nato e continuare a collaborare con Mosco. Come hanno fatto tanti leader in questi ultimi 30-40 anni, continuare a ballare con uno all'altro. Ti ricordi il famoso, la famosa battuta di Andreotti cioè, e, e nel caso libico? Quindi, con chi stiamo, con chi andiamo a letto? Quindi, tutto mh, in realtà, Erdogan non fa niente di nuovo. Fa, fa la stessa cosa che hanno fatto, continuano a fare tanti altri, ma la fa in una maniera molto palese e sfacciata. La politica volta. dei due formuli. Esatto, esatto. Bene, allora passiamo al caffè turco? Ah sì. Allora, eh, chiacchierando con un amico in questi giorni eh, ho notato una cosa che noi non abbiamo parlato dei liquori. E con caffè turco si beve anche il liquore, oltre la settimana scorsa abbiamo fatto il caffè, del... caffè corretto, ma non dentro, la tazza accanto, il si... um, liquore più raccomandato è quello alla menta, e forse quello che arriva dopo alla ciliegia, quello che faceva un sacco mia mamma che io rubavo da minorenne, ma sono dolci. E dolci, ma comunque c'è dell'alcol dentro. Sì, sì. Mia mamma lo imboscava bene. Io aprivo la vetrina e poi la credenza, poi la rubavo, bevevo un po'. Oppure al lampone oppure alle mandorle. Sì, quelle liquore alle mandorle io non l'ho ancora provato, ma dicono che è squisito. Eh, però quello che è più gettonato è liquore alla, alla sì. menta. Ah, sì. Alla menta poi ciliegia. Eh, boh, niente, ehm, cioè, le, oggi nella storia, l'ultima rubrica, in realtà non parlo di una cosa che è accaduta oggi. Ma parlo... si distillava sì, scusami, in, ma... in famiglia, in casa? Ma eh, in realtà sì, eh, cioè, tipo mia mamma la sì. liquore alla ciliegia la faceva Quindi a casa. Cioè, sì, non sì, è illegale? Sì. Perché... Ma Stefano <ride> Cioè, io quando ero piccola erano 25 anni fa, Adriano, quindi cioè, le cose sono un po' cambiate, sì. un po' meno forse in questo periodo, però all'epoca, diciamo, sì, eh, si poteva tranquillamente andare. Poi io sono andato a crescere in un quartiere armeno, quindi di, di grandi miscredenti, quindi <ride> <ride> tutti facevano l'alcol a casa, quindi figurati. Comunque, eh, 20 anni fa, qualche giorno fa, diciamo, il 16 novembre del 2000, ok, Purtroppo è venuto a mancare un grande cantautore turco-curdo, Ahmed Kaya, a Parigi in esilio. E in esilio viveva dal 1993, okay? dopo sette anni di esilio a Parigi, eh, è morto di infarto Ahmed Kaya, che era un grande compositore, cantante e ha mantenuto il record delle vendite per anni e anni, 2.800.000 audiocassette. Ha venduto nella sua carriera di 30 35 anni e, ed è, era un cantautore kurdo di cittadinanza turca che non ha mai cantato in kurdo ma in, un, in una conferenza nel 1993 davanti a diversi produttori cantanti eccetera ha detto che da kurdo si vergogna di non aver mai imparato il kurdo l'ha imparato alla fine e vorrebbe fare una canzone un paio di canzoni e fa incidere un disco in kurdo ed è stato, è stato preso a sassate coltellate cose del genere ed è stato mandato via da questa, da questa sala e dopo la conferenza sì. questa è l'ultima goccia e lui ha voluto lasciare la turchia perché non si sentiva più insicuro è andato a rifugiarsi sì. a parigi e non ha tutti i torti. torti è entrato in forte depressione le sue ultime dichiarazioni sono molto deprimenti molto negative e L'ultimo album l'ha inciso lì a Parigi, è anche un album molto negativo, molto triste, e nel 2020 anni fa, il 16 novembre, ha, lasciato, ha chiuso i suoi occhi, diciamo. Poi ci rivedremo con a qua da qualche parte di sicuro. Buona giornata. Grazie, grazie. ciao, grazie.